bene, sì ragazzi, sono già di nuovo in viaggio in bicicletta purtroppo questa volta è un viaggio breve breve di due giorni e mezzo perché poi ho degli altri impegni di polo, ma sto andando adesso a incontrarmi con Omar super viaggiatore e grande persona che sta partendo per il suo viaggio in giro per l'Italia nuovamente a cavallo della sua Rosi la Graziella Rosa che lo ha accompagnato fino a Capo Nord l'anno scorso. Quest'anno a causa del Covid ha deciso anche lui, come la maggior parte delle persone, di rimanere in Italia, farà un giro spettacolare, andrà giù fino in Calabria, poi Sicilia, andrà in Sardegna, farà tutta la costa sarda e poi tornerà a casa. Un altro viaggio stupendo da seguire. Seguitelo sul suo canale YouTube, Beer Federal. Niente, tra poco penso di incontrarmi con lui, zona Castello Aperto e Le Bianzè e poi si parte, per me sarà abbastanza breve perché si torna verso Casale, ma non è la meta ma è il viaggio in sé e le esperienze condivise che fanno. Banda è il completo, siamo ancora a Bianzè e siamo pronti e diretti e... verso Casale Monferrato. Dottore, le piace comut? Bello, ne farò, comprerò subito il pacchetto Mondo, la cosa premium, tutto. E farò solo queste strade. Ma porca troia, non è possibile E mi hanno detto oggi andiamo a pedalare ma. Non so quanto margine ho dal fosso Perché non si vede un cazzo Solo che minchia, non va avanti la bici Si incastra nell'erba Io mi tengo alla rete perché C'è cioè, qua No, oh, un po' ce n'è. Eh? Porca. Quindi mi sono notato. Dai che ti sei. Ci siamo. Ci no, siamo. <ride> Porca merda. È dai il meno è fatto siamo, siamo. Oh, siamo tornati in uno stato degno delle cose Andiamo sbagliato la vegetazione gli tutto oh. dopo esserci impantanati si dice impantanato non eravamo impantanati Era eravamo in, inerbati, inerbati, è più inerbati in mezzo a campagne sconosciute, con tutta calma, siamo quasi a Trino a me sembra già di essere in vacanza <ride> Mi semino in discesa, mi stacco di un'ora, 36! 37! 1! Dobbiamo darci una mossa, là in fondo c'è il tramonto, noi siamo ancora in direzione Casale. Ci siamo fermati a Trino a berci una birretta, ma ci siamo fermati un po' troppo a chiacchierare, a perderci e. E niente, dobbiamo pedare un pochino se vogliamo arrivare prima che faccia buio, almeno dopo Casale. E praticamente ho fatto 70 km per andare a dormire dopo Casale. Oh. Sta arrivando la nostra salvezza. <ride> Autostop è lui o non è lui? <ride> a posto? Sì sì, siamo ben concentrati L'alternativa se no era andare in, in moto con Simo Ma io gli ho detto, mi tiri Senta casco Siamo ospite delle casette di Giacomo, amico di Omar Che Omar è già andato a infoderarsi nel suo Vediamo un po' qui Ma che reggia qua Guardalo qui, guardalo qui Lui sì che sta bene Sì, è qua è piano dei VIP <ride> le principesse sì, dormivano qua. Esatto. Quale. Sì, esatto. Va bene, comunque abbiamo fatto alla fine luna e subia. Porco dito. E domani dobbiamo svegliare alle 7 Alle 7 va bene. Le o sette, sette e mezzo. <ride> Stai, <già allunga> <ride> Stai già allungando. Stai già allungando. Boh, ma allora la metto 7.20. Va bene, 7.18. 7.18. 7.18 giudicato. Mica partiremo di qua alle... 11. <ride> Stava sì, sì, impegnativo. Sì, sì.